Buongiorno a tutti, qui è Arduino Scherinato da Airforex. Come vedete sono qui davanti ai miei monitor. Oggi parleremo di un bel tema. Ispirato sempre al libro Market Wizards Interview with Top Traders di Schweger. Questa volta invece di prendere, come dire, una risposta a una domanda dell'intervista, appunto a Bruce Kovner. Prendo la parte finale, diciamo, del, dell'intervista dove Schweger fa una riflessione proprio su quello che gli ha dato l'intervista di Bruce Kovner e quindi si focalizza su quelli che sono diciamo, i temi principali del suo trading eh, cambierò ovviamente view quindi vi farò vedere il mio monitor il monitor con l'intervista che vi tradurrò così in diretta più che altro l'intervista la riflessione che fa Kovner sull'intervista così che possiate diciamo, con me andare ad approfondire i temi che va appunto a, a trattare Schwager eh, prima di iniziare però vi chiedo ovviamente di lasciare un mi piace, di iscrivervi a questo canale se non siete iscritti, attivare la campanellina perché così rimanete aggiornati con tutte le live e i video che facciamo. Adesso vi lascio ovviamente alla um, traduzione, diciamo, dell'estratto dell'intervista di Schwager. E partirei, praticamente questa, come potete notare, è la fine... Eh, dell'intervista Bruce Kovner, quindi mh, alla fine di tutte le varie mh, domande che gli fa, bellissima tra l'altro l'intervista, eh, lui va praticamente a rispondere e poi, vedete, da qui dice nella mia conversazione con Kovner, bla bla bla, e parla. E io partirei da, mh, da questa parte, Kovner, List, Risk Management, eccetera eccetera, adesso io comunque lo tradurrò in italiano perché questo libro è esclusivamente in inglese, è tutta questa papparella qua, ma insieme vorrei eh, discuterne con voi perché è sicuramente, a mio avviso, molto interessante andarlo a vedere, no? Allora, partiamo da qui. Eh, quindi, Schwager, colui che ha fatto l'intervista, dice, dopo l'intervista, Kovner eh, elenca, diciamo, eh, il risk management, la gestione del rischio, come la chiave del successo nel trading, eh, lui decide sempre un exit point quindi un punto di uscita prima di mettere un trade questo esce ovviamente dall'intervista eh, sottolinea anche he also stresses sottolinea anche il bisogno ehm, diciamo di valutare il rischio di portafoglio invece che guardare il rischio di ogni singolo trade indipendentemente quindi eh, lui, quello che esce da questa conversazione è che non va a valutare il rischio solo su un trade, ma quando entra già si basa sull'idea di portafoglio, che è molto interessante. Eh? Questa è assolutamente eh, una cosa critica, diciamo, fondamentale, più che critica, è critical, eh, fondamentale, basilare. Ehm, quando eh, una persona, quando si detiene eh, posizioni che sono molto correlate, highly correlated ehm, poiché è probabile che il rischio complessivo del portafoglio sia molto maggiore di quanto il trader possa realizzare di quanto il trader si possa rendere conto che in effetti se voi ci pensate mh, se io detengo eh, posizioni correlate lui principalmente faceva il forex soprattutto in una buona parte della sua carriera faceva le valute e comunque poi i mercati già di, di base di loro sono correlati, quindi eh, se io vado ad avere, so quanto ho in totale di portafoglio, eh, soprattutto nel momento in cui ho mercati correlati, è sicuramente eh, più importante. Quindi questa cosa, no, eh, la sottolinea, dice è assolutamente fondamentale quando si tengono posizioni correlate, perché il rischio complessivo di portafoglio può essere molto maggiore di quanto il trader si possa rendere conto che in effetti se ci pensate è assolutamente, eh, assolutamente vero no? questa cosa. Eh, poi dice, mm, One Statement by Covner, come si può dire? Un'affermazione di Covner mm, eh, che mi ha particolarmente colpito, che ha colpito molto la, mi, ha, mi ha colpito molto, eh, riguardava il suo approccio nel posizionamento dello stop. Mm? Eh, posiziono il mio stop, diceva, eh, che sia molto lontano o troppo difficile da raggiungere facilmente, no? Questo è un qualcosa che eh, diciamo... Eh, l'abbiamo già detta in altre situazioni e io ho preso spunto come voi sapete dal, dal paracadute di cui parlo spesso, però è una cosa che mi è piaciuta molto, no? io piazzo lo stop a un punto molto lontano o molto difficile, insomma troppo difficile da raggiungere in modo facile eh, in questo modo, dice, Covner eh, massimizza le possibilità eh, che non venga eh, fermato stoppato eh, preso, diciamo eh, il rischio st stoppato, nel senso stoppato in perdita in un trade che in realtà si prova poi a essere corretto, mentre allo stesso tempo si mantiene con un rigido money disciplina di, di money management. Eh, la, la filosofia dietro questo approccio è che è meglio allocare ehm, un rischio predeterminato in dollari. In un trade a un più piccolo numero di contratti mentre si usano degli stop più grandi. Avete capito cosa? Cioè, e poi aspettate, che così continuo. Questo è l'esatto opposto, diciamo, del tipico trader che cercherà di limitare la perdita per contratto, eh, ma trada molti contratti, il più possibile di contratti che può. Eh, un approccio che di solito risulta in. Eh, mh, per molti buoni trade, essere stoppati prima che il mercato si muovi nella direzione che si era anticipata, diciamo che si era eh, predeterminata. Cioè, avete capito? Cioè lui dice, eh, la, la filosofia dietro questo approccio è che è meglio allocare un, un rischio in soldi, in un trade, eh, con un minore numero di contratti, mantenendo uno stop più largo. Cioè l'esatto opposto di quello che fa solitamente il tipico trader quello che tendenzialmente perde soldi, che invece per limitare la perdita dice, bene, io uso quanti contratti al massimo posso per il mio conto di trading, metto comunque lo stop, ma è facile che invece di guardare dove è il punto più, eh, meno raggiungibile, dove la situazione cambia del mercato, guarda più che altro di dire, bene, eh, metto uno stop lì, magari, adesso faccio un esempio, no, di 50 pips, eh, di 30 pips sull'euro-dollaro e eh, ho messo, parecchi contratti tanto il mio stop però ogni volta poi vengo stoppato e magari la direzione era anche quella giusta no e poi però intanto io vengo stoppato prima che il mercato faccia appunto quello che avevo pensato questo è tipico noi ne parliamo di questo è anche il motivo per cui eh, grazie anche a diciamo anche queste letture che ho fatto questo questa intervista in realtà anche di bruce corner eh, che mi ha aperto diciamo un po anche eh, alcune idee mi ha aperto un po' la mentalità eh, riguardo diciamo, mh, il posizionamento dello stop e la gestione del rischio quindi posizioniamo lo stop in, in, in, in un punto in cui in realtà se va lì il mercato cambia tendenzialmente. facilmente cambia poi ovviamente non possiamo saperlo in maniera certa ma ecco, E usiamo contratti minori quindi rischio basso in, nell'intervista lui addirittura dice se pensi di rischiare che su quel trade puoi rischiare facciamo esempio 100 rischia la metà No, quindi pensate questo. La morale è, dice, the moral is. La morale è. Posiziona i tuoi stop a un punto che, se raggiunto, ehm, indicherà, indicherà ragionevolmente che il trade è sbagliato. Non in un punto determinato eh, principalmente dall'importo massimo in dollari che sei disposto a perdere per contratto. Se il punto di stop Uh, implica una perdita mh, diciamo sgradevole per il trader non uncomfortably un large loss per contract cioè non confortevole come dire, no? adesso io lo sto traducendo così però diciamo uh, troppo grande no? mm, dove non ci sente a proprio agio trada un più piccolo numero di contratti quindi questa è la sua, no? La morale è posizione i tuoi stop in un punto che se è raggiunto eh, ti fa restare tranquillo di base, no? Quindi non ti fa essere... Quindi alla fine dice eh, trada a smaller number of contracts. Un numero più piccolo, diciamo, di contratti. Questo è un po'. Il peggiore errore di Covner, eh, di trading ovviamente di Corner, e qua dice is going bust trade, che tradotto, non è facilissimo, è un po' come dire il suo trade fallimentare. Ecco. Mm? Bust ha un po' quel senso lì, un po' più uh, gergale, diciamo, no? Bust trade, cioè il trade fallimentare. È come lui lo ha, lo ha nominato, come lui lo ha definito, diciamo. Anche qua è un po' difficile da tradurre. È stato il risultato from a spur of the moment decision, cioè da, um, come dire, uh, una decisione del momento, no? Come se la sentiva, ecco. No? Un po' come se la sentiva. Cioè il suo peggior uh, errore, il suo terrafalimentare, è quando ha tra tradato um, perché se la sentiva. E qua te lo spiega anche. Ehm, la mia personale esperienza uh, sottolinea che probabilmente non esiste una classe di mestieri con un tasso di fallimento più elevato rispetto ai mestieri impulsivi. Lui dice da non confondere con quelli intuitivi. Indipendentemente dall'approccio utilizzato, una volta selezionata una strategia, il trader dovrebbe attenersi al suo piano eh, di lavoro, diciamo, no? Game plan. Non ehm, di gioco, ma sul di lavoro e evitare decisioni impulsive di treni impulsive noi spesso anche con Antonio al mercoledì ma in generale parliamo di, di cercare di essere razionali no? per esempio lui dice ehm, fare un'operazione non pianificata mh, perché un amico ehm, ce l'ha raccomandata oppure liquidare una posizione prima che il predeterminato punto di stop sia raggiunto perché c'è stato un prezzo di movimento avverso. Ecco, questa è una cosa che in realtà tutti dobbiamo imparare, mi metto io in primis, eh? quindi queste cose servono anche a me rispiegarvele e ridirmele a me stesso per poi cercare di essere no? più, più bravo anch'io. Quindi, eh, no? eh, ripetiamo un attimo... Lui dice, la mia esperienza personale sottolinea che probabilmente non esiste un tipo, una classe di mestieri con un tasso di fallimento più elevato rispetto ai mestieri impulsivi. E lui dice, da non confondere con quelli intuitivi. Indipendentemente dall'approccio utilizzato, una volta selezionata la strategia, il trader dovrebbe attenersi al suo piano di lavoro e evitare decisioni di trading impulsive. Per esempio fare un'operazione non pianificata perché un amico ce l'ha consigliato liquidare una posizione prima che venga raggiunto il punto di stop predeterminato perché c'è stato un movimento dei prezzi avverso. Finalmente, eh, infine, quindi finally, eh, Kovner vede un buon trader, questa è la morale di tutta la cosa che ovviamente Schweger ci dice, ma che in effetti è proprio così, dice eh, infine Kovner eh, vede un buon trader come forte, indipendente e contrario all'estremo anche qui spesso con Antonio il mercoledì parliamo di equilibrio cioè il trader deve essere equilibrato questo significa contrary in the extreme cioè contrario agli, estrem agli estremismi no? cioè forte, indipendente e non estremo nelle decisioni <ride> e indica la disciplina e la volontà di commettere e accettare errori come tratti significativi del trader vincente. Questo è assolutamente da mettere in un quadretto in ufficio, anche voi. Quindi, Covner vede un buon trader come, e anche Arduino, eh, <ride> vede un buon trader come forte, indipendente, contrario agli estremi, quindi equilibrato, e indica la disciplina, quindi... Mh, ci dice che la disciplina e la volontà di commettere e accettare gli errori come tratti significativi del trader vincente. Quindi il trader vincente è colui che commette accetta errori ed è disciplinato, forte, indipendente e equilibrato. Questi sono i tratti distintivi che Covner ha visto nella sua esperienza di trader. Come avete visto, sicuramente eh, riflessioni che sono molto, molto interessanti da questo punto di vista, eh, soprattutto alla fine dove, diciamo, vengono eh, so, sono tirati fuori proprio diciamo le caratteristiche essenziali, ma veramente molto importanti, che deve avere un trader. A questo punto direi che vi posso salutare anche per oggi è tutto, noi ci vediamo la prossima settimana con le varie live e i vari video. Vi auguriamo ovviamente da Airforex un buon weekend, ci vediamo al prossimo video.